Passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Ferrando. Consigliere Faregna. Consigliera Melone, capogruppo Melone. abbiamo da notificare tre eh, verbali 91, 92 e 93 andiamo per approvati passiamo al primo punto in discussione scritto all'ordine del giorno iscrizione dell'associazione Shaolin Tempo di Italy all'arco zonale delle associazioni andiamo in votazione L'iscrizione Siamo in fase di votazione. Siamo in fase di votazione. Uh. Ma non c'è nulla di la ho uh. già un quaderno, la sala il fascino stato parola al presidente della commissione commercio e di allora, il dato 26 settembre il 2013 si è unito alla Commissione Commercio e da Vita che che ha approvato a maggioranza la richiesta dell'Associazione Centro Storico Bruxelles di patrocinare l'evento che si terrà il 20 ottobre 2013 chiamato Sacra della Zurca, presso il proprio evento. L'iniziativa si svilupperà durante la giornata con veloce azioni musicale, oltre che di animazione per grandi bambini. Centrale sarà l'aspetto culinario, con risotti, ravioli e tutta base di zucca, composti cuoti da provincia di Mancola, gemellati dall'ostrazione di un quartiere di Pizzano. Saranno presenti numerose bande di obbisti, ben di obbisti e di tenetoli di zucca. <ride> Vista la validità dell'evento e la sua storicità, la commissione approva la concessione del patrocinio gratuito per la realizzazione della manifestazione. L'utilizzo di Cassinana, eh, in cui si svolgerà la, la, la manifestazione, secondo le disponibilità eh, del, del settore Zona 9, l'utilizzo della civica santeria per la stampa delle locandine e manifesti, per la pubblicizzazione dell'iniziativa, nei limiti delle disponibilità dei budget assegnato al settore Zona 9, con l'onere per l'associazione proponente di farsi carico della redazione della locandina pubblicitaria. Poi, altrettanto, ho chiesto al governo del Consiglio approvare l'iniziativa sotto le sedi. Grazie Presidente, buongiorno. Il intervento di questa sera è una questione di politica, potrebbe essere irrilevante, ma personalmente è la ritengo importante, perché a mio modo di vedere sminuisce l'operato di noi consiglieri, in particolare per me a parlo. Mi spiego meglio. Quanto anticipato dal mensile di informazione ABC in questo mese di ottobre riguardo alla manifestazione della Sagra della Zucca programmata per il giorno 20 ottobre 2013 fa palesemente comprendere la scorrettezza perpetrata da chi ha autorizzato la pubblicazione di questo articolo che menziona quanto deve essere ancora deliberato dal Consiglio di zona nord. Questo atteggiamento, tra l'altro riscontrato in altre occasioni, penalizza politicamente i consiglieri tutti, ma in particolare quelli che non hanno mandato per fornire tali notizie. Pur condividendo la manifestazione, questo atteggiamento dimostra quanto insignificante può essere il voto di un consigliere potrebbe anche essere esagerato no? per qualcuno visto che fa delle scene. Io la reputo una cosa gravissima e, e siccome non è la prima volta che ci si presenta in una situazione di questo genere, spero che questa cosa non si risolva come al solito con le scuse del giornalista. Perché lasciatelo passare, a me questa sembra una scusa. Posso capire tutto, abbiamo la necessità di pubblicizzare prima possibile l'iniziativa, però abbiate pazienza e avvisiamo, avvisiamo di non scrivere quanto il Consiglio deve deliberare. Grazie. Grazie Presidente, tutti. Eh, Mi rifaccio un intervento su di me sui giornali con fare già che il patrocinio è stato dato quindi qua siamo davvero il futurismo davvero avete gli indovini che scrivono sui giornali perché non si è già però se no bisogna fare le dibattiti di giornale sì, sì, che i patrocini si danno già in anticipo prima di dire consiglio per di almeno in questo caso nonostante la manifestazione sia la io la zucca adoro perché parliamo la zucca è piazza eccezionale però per correttezza istituzionale non posso usare un palco scimmio che gli giornali. Grazie. No, non che... eh, eh, grazie, no. mi associo e che a più nulla a dire che la metto su è una delle più importanti e interessanti che sempre come cambiano si svolgono all'interno della nostra zona. No, però... Vorrei anche io sottolineare il cattivo gusto di certi giornali che per esigenze loro di stampa vanno a diminuire l'importanza che forse voi potrà sembrare quasi nulla di nessun possibile zona, dando delle notizie che senz'altro adesso andremo a deliberare favorevolmente l'iniziativa perché diversamente non penso possa succedere, però se ciò accadesse eh, si.. Sì, troverete di scritto il passo su un giornale che pubblica qualcosa senza avere titolo di fare perciò mi auguro che si possa perlomeno chiedere le scuse di ADC a questo consiglio per aver pubblicato una notizia per la quale ancora non vi è certezza. Grazie. Grazie. Devo dire che... Purtroppo non è la prima volta che capita che qualche giornale di zona esca prima eh, una delibera votata ufficialmente dal consiglio, dal consiglio di zona e ritengo che sia veramente un fatto grave e sbagliato per la pubblicazione, ma che però non può essere attribuito ovviamente come responsabile o come responsabilità sia il Consiglio, la Commissione, il Presidente, la struttura stessa, ma quantomeno le scuse dovrebbero arrivare da chi ha rilasciato la dichiarazione e da come è scritta non mi sembra che la cosa sia attribuita a qualche consigliere ma bensì probabilmente all'associazione stessa che ha rilasciato la dichiarazione. Io ritengo questo fatto un fatto grave perché è vero, se noi dovessimo eh, bocciare questa eh, richiesta eh, sarebbe stato pubblicato un falso rispetto a... è evidente che le associazioni e su questo io sarei dell'avviso come abbiamo fatto in altre occasioni quando si è verificato questo, eh, questo errore di scrivere sia al giornale sia all'associazione quindi qui chiedo al Presidente del Consiglio di Zona e alla struttura magari di, di, di intervenire con uno scritto come aveva fatto già in altre occasioni dove si richiama sia il giornale che l'associazione a intanto l'associazione a rettificare e, e chiedere scusa ma quantomeno questi fatti non si devono più ripetere e si può dire aperta e chiusa la parentesi che ci va bene che stiamo parlando di un patrocinio gratuito e non stiamo parlando di una iniziativa che eh, potrebbe contenere al suo interno anche un sostegno economico, il che sarebbe stato ancora, ancora più grave. Per cui riconosco la gravità, ritengo che sia da criticare come... Eh, Intervento e quant'altro sul giornale dell'associazione, però a parte oltre lo scritto, da parte della, della scrittura del presidente del Consiglio di zona, credo che per il resto sull'iniziativa siamo tutti d'accordo che è valida e che quindi possa trovare la sua, il suo sostegno. Eh, richiamerei magari tutte le associazioni a rilasciare dichiarazioni sempre dopo la delibera e prima. Grazie. Grazie Presidente, eh, stranamente non mi, mi trovo, trovo d'accordo diciamo, interamente al 100% con quanto espresso dal Presidente Pucci, soltanto che mi, suggeri, eh, mi suggerisco di eh, tenere la copia di questo comunicato, anzi come lì abbiamo i template, no? i prestampati, emendamento, mozione eccetera, aggiungiamo anche richiamo eh, ABC, richiamo zona 9 dal momento che periodicamente succede che pubblicano la notizia prima ancora che venga allegata, per cui non so, se magari vogliamo chiedere a, diciamo, ai dipendenti di predisporre questi questi diciamo prestampati in modo che ve lo mandiamo periodicamente, quindi mi chiedo, eh, cioè, faremo la sceneggiata ogni volta, ogni tanto si ripeterà questa storia, cosa si può fare per far capire ai giornali insomma, che serietà vorrebbe che queste cose non avvenissero? Lo chiedo al Presidente in quanto appunto, rappresenta tutto il Consiglio, grazie. Sì, grazie Presidente. Ma sì, ehm, solo per dire che concordo, con, con dispiacere, no, concordo con quanto detto da tutti i miei colleghi eh, prima di me. Eh, è grave per le istituzioni che rappresentiamo tutti a livello del colore politico che succedono queste cose, è vero che, che sono già successe e eh, chiediamo che non succedano più. Uh, sia i giornali che le associazioni che uh, ora diciamo, non, non è un reato uh, esagerato, c'è una difficoltà oggettiva da parte nostra di, di comunicare gli eventi ci sono i giornali di zona che svolgono anche un ruolo prezioso comunque da questo punto di vista ogni tanto questi giornali e le associazioni nella fretta di pubblicizzare permettono delle leggerezze che però non sono leggerezze ma non sono comunque diciamo um, sgambelli istituzionali e sgambetti al Consiglio di zona e quindi sarebbe il caso che sia l'associazione che uh, il giornale ci mandino, uh, ci mandino le scuse uh, scritte che poi potremo leggere al Consiglio di Zona. Grazie. Una costante, quando c'è qualcosa che non va bene, che mi è dato la stampa è sempre colpa degli altri, un'altra come degli no? uffici, perché magari no, fanno i libri in un certo modo, no c'è no, come, ho come dei giornali perché la prima notizia del giornali Faccio una piccola riflessione. No. Quanti anni sono che c'è il giornale ABC? Tanti, no? un direttore loro conosciamo tutti, è uno che conosce molto bene i meccanismi di questo così zona. Metto la riflessione ad mi sembra strano che un direttore così navigato, non così in un così di zona, non si ponga il problema. Mi dispiace che il collega di 5.3 sia d'accordo con, con lui. Tuo... Mi sembra strano che un direttore così navigato non si faccia la domanda oppure cambi il verbo invece di mettere così in zona la patrocina. Forse la patrocina è. Ragazzi, magari. Non prendiamo l'intelligenza delle persone, perché, per cui tanto dobbiamo avere in mezzo conosciamo. Non che ma, il, il direttore del giornale, che sono vent'anni che partecipano, non sa so come sono i meccanismi che si ritrovano. È un problema. È un problema. È un problema. È una parolaccia. Grazie Presidente. <ride> io, io, io, penso che eh, è diventato, diventato i giornali spesso accade che non no. eh, eh. atti altri riservati okay. Okay. arresti eh, okay. che, che non sono ancora stati fatti okay. quindi non si va sicuramente di continuare a osservare ciò che è già stato osservato da, dai miei colleghi quello che preferivo sottolineare era un invito che rivolgo ai Presidenti di tutti le commissioni di questo, di questo Consiglio. Io ricordo quello che l'anno scorso avevamo finanziato per questa sala, il porto era 1800 euro. Eh, oggi siamo, siamo chiamati a dare espressione di parere inerentemente a un patrocinio gratuito. Questo può essere una semplice casualità però no, mi, mi sembra particolarmente strano che un'iniziativa eh, che solamente un anno fa è stata si è svolta e ha chiesto un patrocino oneroso di 1800 euro quest'anno eh, non chieda corrispettivo economico da, per quello che è il sostegno penso che le indicazioni che vadano eh, rivolte alle, alle associazioni debbano essere più complete e anche se non ci sono fondi è doveroso, è doveroso che le associazioni possano essere messe in condizioni di chiedere questi fondi. Poi sarà compito nostro negarlo qualora non ci siano le condizioni per accettarlo o assegnarlo qualora ci siano le condizioni. Quindi, L'invito che incorrono i presidenti delle commissioni è non precludere la strada all'associazione, tanto che comunque sia segnalato quello che l'attuale stato dei fatti, perché il bilancio non è ancora stato approvato e di conseguenza i fondi MAC non, non ci sono, e siamo in una condizione di sofferenza economica come cioè Consiglio, ma dare l'opportunità comunque a associazioni di richiedere questi contributi. Grazie. Siete contro giochi? Sì, brevemente condivido con quanto ho detto a tutti i consiglieri rispetto a, a questa questione che è, che è piacevole eh, eh, devo dire che superficialità a vicini, secondo me, ha recuperato l'articolo dal centro storico di che ha fatto un po' più in cola sul su giornale, eh, sicuramente con il Presidente del Commercio eh, e anche, ovviamente, concordando con il Presidente Buccioni, eh, faremo dei passi rispetto sia al giornale che all'associazione all eh, all stessa per fare in modo che questo, queste cose non si ripetano, almeno per questa iniziativa, ma in generale da tutte le iniziative simili e si, eh, si, sì, sì, te l'altro. mettiamo in è votazione? E in votazione solo a Io vedo. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 27, contrari 1, astenuti 4. Approvato. Mettiamo in votazione il la votazione. 23, Passiamo al punto successivo, iniziativa da realizzarsi, in occasione del secondo anniversario dell'incendio del centro sportivo Ripamonti Meseo. La parola al Presidente della Commissione Sportivo di Politico eh, come abbiamo fatto già l'anno scorso, in occasione del primo anno, riteniamo opportuno tenere alta l'informazione e l'attenzione in merito a quanto accaduto al centro di sportivo di Comonti e quindi credo che sia importante che si organizzino delle iniziative e soprattutto si dia anche segnale di inizio dei lavori per quanto riguarda la parte esterna, per chi vuole passare di là vedrà che è già stato rifatto comunque in fase di ultimazione dei lavori in campo di calcio 11 e eh, quindi vuol dire che piano piano si dovrebbe arrivare alla normalità nel giro di un po' di, di qualche tempo. Per cui credo che sia importante anche per quello, apre ah, qui una parentesi, anche se con lo sport non c'entra niente, ma rispetto ai collegamenti che ci sono tra l'incendio di campo sportivo, il palazzetto sportivissimo e quanto è accaduto in questi giorni al sequestro del bruzzano dell'auto. Del, del, del, dell del, l'autorimessa che è stata posta sotto sequestro. Detto questo, proprio per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza in merito appunto al secondo, secondo anno eh, dall'incendio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunita si venerdì 27 settembre 2013, -20 -20 ha analizzato la proposta di un'iniziativa avanzata dalla Presidenza e approvata a maggioranza. La proposta ha suscitato l'interesse dell'Associazione Libera e Comunità Nuova, che si attiveranno per l'organizzazione dell'evento che si terrà nel pomeriggio di sabato 13 ottobre, durante la manifestazione organizzata dal Consiglio di Zona A, a seguito di un cedio che ha distrutto parte del Palazzetto Iseo, che ad oggi non ha ancora visto iniziare i lavori di la ristrutturazione, sarà organizzata una staffetta tra le vie di Afri con partenza dal Centro Sportivo Ricamotti di Via Eseo e arrivo in Villa Vita. Il percorso verrà ripetuto quattro volte. Quattro volte. In quell'occasione verrà inaugurato anche il primo negozio civico della città, uno spazio in comune che verrà ospitato, che verrà ospitato presso un arco locale che si trova sotto la tribuna, un luogo di aggregazione e incontro a disposizione dei cittadini e delle associazioni. Sempre nell'arco della giornata si potrà utilizzare l'area giochi per i bambini e non è esclusa la possibilità di svolgere all'esterno anche qualche partita di basket grazie alla posa provvisoria di due cannesi nell'area del parcheggio antistante all'estero della piscina. All'iniziativa, oltre a livello e volontà nuova, hanno aderito la propatria e gli amatori rugby e eh, si stanno anche aggiungendo altre associazioni sportive di basket e altre che daranno anche loro la partecipazione e la presenza in quella giornata la commissione a maggioranza ha approvato la proposta di sostenere l'iniziativa con una spesa fino a un massimo di euro 500 da riferirsi del fondo di marco Voglio pertanto potersi onorare del Consiglio approvare la legislazione che venga immediatamente seguita. Grazie. Consigliere, grazie. Sì, grazie Presidente. Se questa iniziativa ha il nostro più ampio e convinto consenso, comunque iniziativa che vada a ricordare e tenere alta l'attenzione su ciò che ormai da lungo tempo è successo, merita senz'altro il nostro sostegno. L'unico punto è che però forse la vera risposta che noi potremmo, dovremmo dare alla cittadinanza è finalmente di restituire il palazzetto al suo pieno utilizzo. E spiace che dopo due anni ancora questo non possa essere, non si sa neanche poi per quanto tempo questa situazione si, si protrarrà. In Io se ribadisco, ampio sostegno all'iniziativa nella speranza che la risposta vera con la risoluzione del palazzetto possa avvenire in tempi più cervi di quelli che si prospettano. Un piccolo accenno è sul se mi posso, secondo in commissione Presidente, è una spiegazione su quello che sarà eh, lo il negozio civico, lo spazio comune, eh, un nome che assomiglia molto a un'altra iniziativa che di carattere più privatistico organizzato dalla signora Miri Moratti in centro a Milano e che spero non si retti in quell'area ovvero che lo spazio non sia soltanto un'occasione di promozione personale della signora Miri Moratti ma sia uno spazio effettivamente di utilizzo e di utilità per la comunità grazie ah, grazie Presidente devo fare due notazioni a questa delibera la prima è il palazzo Giseo che ad oggi non ha ancora visto iniziare i lavori di ristrutturazione. Magari se questa marcia la facevate sotto Pisa Fia, sotto Palazzo Marino, vi facevate capire invece che, <sistitut textbooks> che, che sono andati i soldi a Roma, era ora delle soldi cittadini t e mia, che si sentirà un applauso. Penso che questa cosa sia. E poi l'altra cosa che io toglierò la testa e non prendo la responsabilità di votare questa delibera perché quando c'è scritto all'esterno qualche partita di basket grazie alla posa provvisoria di due canestri. un'attività sponsorizzata con l'autorizzazione del comune qualsiasi strumento sportivo usato ha bisogno di un'omologazione per la garanzia di sicurezza dei partecipanti contatto di certificato di un ingegnere la stessa cosa quando si monta un palco che deve essere omologato per l'utilizzo quindi se i canestri non sono omologati e un bambino si fa male, io non prendo la responsabilità di votare in questo sì. registro. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Sì, io mi associo a, a due consiglieri che hanno insomma, affermato l'iniziativa sicuramente meritoria meritevole di nota e quant'altro. Questo non ci può eseguire, come già stato detto, tuttavia, che è già il secondo anno che ci vediamo, come dire, eh, già a defunto centro di Riello, l'attacco, se volete, anche di Miliardo a, a questo centro, che è un centro sociale, chiaramente anche un centro della, eh, di un quartiere e di una zona. E, tuttavia, non si può non denunciare i tempi troppo lenti. Eh, cioè, ripeto, eh, ribadisco questo, questo problema, manco anche l'intervento, cioè, secondo me l'intervento deve essere un intervento sicuramente simbolico eh, che doveva eh, come dire, avere come attore principale il comune per far vedere che non, che non ci stiamo, che non ci sta a subire intimidazioni di che non ci sta, che comunque, eh, eh, voglio dovrà avere a mio avviso un'impronta un più forte. Eh, dal punto di vista così civile e istituzionale eh, ma anche qui come devo dire anche in altri casi eh, l'impronta invece che si è delineata è assolutamente un'impronta che ha tempi di reazione e eh, anzi di azione in questi termini patinermici oggi non abbiamo tempi, tempi certi eh, vi è eh, quindi eh, all'orizzonte la volontà di ultimare questi lavori per un programma ovvero in verità anzi alcuni pro pro pro programmi sono stati delineati anzi esposti dalla presenza urbanistica del consiglio di zona tuttavia ci si aspettava io come cittadino prima che cons come consigliere mi aspettavo che quella ferita che è all'interno delle istituzioni che si vede eh, da centinaia di migliaia di macchine che passano giornalmente sulla via del la della insomma chiamata come volete e mi aspettavo assolutamente un intervento più fermo, ma soprattutto più veloce. Grazie. Consigliere Ferrario. Sì. sì, grazie Presidente. Ora, io ammetto come due anni fa che qualunque genere di iniziativa che è volta a stimolare il ricordo della memoria di quella di quella nottata, di quel pomeriggio è sicuramente utile. Abbiamo, tutti insieme abbiamo fatto una fiaccolata per stimolare e sensibilizzare tutto il quartiere e tutta la comunità milanese. Eh, sicuramente non aspettavo anch'io un, un intervento più celere, ma eh, non voglio ricaricare quello che è già stato detto dai miei colleghi, ma me sì volevo porre un quesito al Presidente della Commissione e in particolare al Presidente Buccioni. L'anno scorso avevo fatto richiesta di avere informazioni inerentemente ai eh, fondi che vengono percepiti a riguardo dei cartelloni pubblicitari che sono 12. Presenti nel centro di eh, Quelle informazioni non sono mai arrivate, però sono riuscito a recuperarle in altro modo. Eh, sono 15.000 euro l'anno che vengono pagati per ogni cartellone presente nel centro. Quindi per 12 cartelloni vuol dire 180.000 euro, e per due anni sono 360.000 euro. Ecco, a me piacerebbe capire se il comune sta eh, prevedendo di utilizzare questi fondi al fine di risistemare questo, questo centro. A oggi questa informazione non mi è arrivata, non mi è giunta, però direi che eh, ora Presidente o il Presidente della Commissione potessero eh, darmi questa, questa informazione. È un centro che rende, rende qualcosa e questi fondi forse sarebbero giusto utilizzati per una ristrutturazione. Siete Lucci. Partendo dall'ultima, dal consigliere Ferrari, ehm, sarà, mia, solleci, sarà mio impegno sollecitare gli uffici da, non nostri, gli di mia sport e d'assessorato per avere le risposte, a questo punto aggiungendo anche quello che lei sta dicendo. Perché comunque la segnalazione è stata avanzate, non di voi ho partecipato ad alcuni incontri e quindi quello anche di averlo detto in, in, in, in seduta di consiglio perché, per quanto riguarda i fatti accaduti a Visero non mi sono mai sottratto dal riferire in aula tutto ciò che veniva avanti e quali erano sia le richieste, sia le critiche, e mi sono anche io anche. Eh, avanzato forti critiche rispetto ai ritardi, rispetto a quello che l'amministrazione, possiamo dire, in questo momento non sta facendo e l'ho fatto pubblicamente, ho fatto tramite eh, gli articoli sulla gazzetta dello sport come eh, in altre occasioni insomma, dove ho avuto la possibilità di farlo, anche sui giornali di, di zona, perché ritengo e su questo era un impegno che... Tutto il Consiglio di Zona si era preso a suo tempo, era quello di far sì che l'amministrazione accelerasse il più presto possibile i, eh, i piani di intervento per la riqualificazione e la ristrutturazione. Ma come tutti sanno l'impianto è stato posto sotto sequestro per molto tempo e solo a marzo dell'anno scorso, cioè di quest'anno, è stato posto. Eh, stato restituito dall'amministrazione Milano. Eh, io ho avanzato anche, per, per essere chiari perché è giusto che si faccia, ho avanzato anche la richiesta di utilizzare parte dei fondi di risarcimento che è stata riconosciuta come di Milano, dalla sesta sezione del Tribunale di Milano, che sono soldi portati via alla mafia e quant'altro e il Comune di Milano ha ricevuto un ha ricevuto cominciato a vedere quando lo potrà utilizzare se potrà utilizzare, però ha ricevuto come ehm, indennizzo del danno in generale una somma molto alta, la più alta che, che sia stata mai riconosciuta in comune, ho chiesto semplicemente a colazione di una commissione congiunta che Parte di quei soldi vengono utilizzati per un piano di sei. Come tutti sanno c'è anche la partita dell'assicurazione che ha dovuto fare la sua, la sua parte giustamente e quindi lo dico perché nulla è fermo e da parte di questa maggioranza, e non solo mia come Presidente della Commissione, ci si sta muovendo per avviene risposte certe ovviamente i tempi lo, lo vediamo tutti non sono celeri come vorremmo eh, ricordo anche che la Presidente del Consiglio di Zona se non vado male con le nuove due settimane fa ma comunque nel mese di settembre la dei, dei lavori ha comunicato eh, alcune scadenze da credo fino alla fine del, del diciamo del nuovo programma dove c'erano delle date perché la riqualificazione, come abbiamo sempre sostenuto dal primo giorno, deve essere fatta a 360 gradi e ovviamente il problema del palazzetto non è che è ultimo perché ci interessa meno. Il problema del palazzetto dello sport necessita di due valutazioni che sono state fatte e che nel... nel nelle tempistiche date dalla Presidente che evidenziano le due fasi di riqualificazione dell'impianto. Una cosa che noi abbiamo sostenuto perché io ho sempre chiesto in assessorato è che per quanto riguarda il palazzetto dello sport si eh, riqualificasse la parte non interessata al incendio in modo tale che la cittadinanza possa riprendere ad utilizzare l'impianto. Oggi, nei tempi che sono stati previsti, ci sarà questo tipo di percorso, prima la parte non interessata all'incendio e subito dopo partirà quella interessata all'incendio. Proprio perché vogliamo dare una risposta come zona di amministrazione che nulla rimane abbandonato. E quindi credo che questo impegno lo stiamo portando avanti e io tutte le volte ho sempre comunicato in Commissione e in Consiglio l'avanzamento delle, delle, delle novità che ci sono in merito. quindi posso solo dire mi impegnerò un pochettino di più ma più di quello non è che posso, posso fare altra questione sui tempi lunghi ho già risposto con eh, i dati dei cifre i tempi già eh, comunicati non ho la a portata in mano ma Sarà la mia premura magari girarla a tutti i consiglieri per far capire che non stiamo, non stiamo dormendo, anche perché tutto è previsto entro un anno di chiudere la partita, tempi permergenza. Eh, per quanto riguarda non rispondo alla, alla provocazione del consigliere Parise perché ritengo che sia sbagliata e strumentale inserire all'interno di questa delibera quell'affiancamento quell di soldi dati ai rompi piuttosto che eh, capisco che lei è la prima seduta che, che compie questa, la seconda seduta della, del suo mandato però magari prima si poteva informare di cosa si sta facendo per l'Iseo e avrebbe capito che i soldi che verranno utilizzati non sono, non sono soldi che noi diamo ai romani ma sono soldi che arrivano dalla la sicurezza sì, no, perché se li non li altri cioè né, la la città, quindi, città, quindi sarebbe più opportuno magari sì, sì. avere qualche soldi ma da Roma e da Roma e io la informo di questo fatto personale interviene. per quanto riguarda l'intervento del capogusto sì, Perego eh, la nostra risposta per restituire il palazzetto alla cittadinanza non può essere una risposta legata solo al palazzetto dello sport. Noi vogliamo dare una risposta complessiva della riqualificazione e ristrutturazione dell'impianto sportivo perché è nostra intenzione fa sì che quell'impianto, dal momento in cui riaprirà con la ristrutturazione del campo di calcio a 11, tutta la riqualificazione della parte eh, dietro al campo di calcio a 11, il palazzetto dello sport e la riqualificazione della piscina, che ne cazzerà anche, anche lì, ci sia un impianto che riapre al massimo della sua efficienza e agibilità. Quindi credo che da questo punto di vista eh, nulla c'è da riproverci. Per quanto riguarda lo spazio comune, mi è stata posta la stessa domanda anche in commissione e rispondo come ho risposto in commissione. Questo non è uno spazio personale o privato, o privato della del signora Mini Moratti, in quanto voglio ricordare che la signora Pini Moranti ha ricevuto dal sindaco la delega per valutare all'interno delle zone, quindi all'interno di tutta la città, la possibilità di aprire spazi comuni, negozi civici, dove i cittadini possano andare lì per passare dei momenti di lettura, dei momenti di confronto, eh, poter accedere anche ai servizi internet, in quanto ci sarà anche una postazione internet e altre attività che si potranno svolgere all'interno di quella struttura. Come il personale non è, non sono dipendenti messi da signora Mini Guardi, ma sono dipendenti dell'amministrazione comunale e quindi dimostra ancora una volta che l'osservazione è, è fuori luogo. Per quanto riguarda invece. Eh, tra l'altro se per chiudere la, la questione sul centro civico a giorni e proprio per questo si dovrebbe avvenire a fagiolo per inaugurazione ci sarà anche un'intesa eh, un tra l'assessore dello sport e il settore zona Proprio per dimostrare ancora una volta, se qualcuno avesse bisogno, che qui non si fanno le cose per accontentare il privato o chi riceve la dal, dal sigla. Questa è la dimostrazione che si opera nell'interesse della cittadinanza e per tutti. Eliseo è il simbolo di quello che riguarda la riapertura alla cittadinanza in uno spazio che è il primo a Milano e poi ci auguriamo che l'avviso degli altri eh, anche il più velocemente possibile. Grazie. Mettiamo in votazione. Perché Perché non trovo il buco? chiudiamo la votazione giudizio di 133 con 3-0-0 approvato mettiamo la votazione di segnalità chiudiamo la votazione Passiamo al punto successivo, parente relativo alla proposta di deliberazione dell'iniziativa popolare, ricorgetto al referendum popolare, consigliere degli articoli pubblici, 205, dello Statuto dei Comuniano. La parola del a presenza della Commissione di Città Eh, grazie Presidente. Contrariamente a quanto richiesto, questa volta la Commissione ritengo opportuno leggerla. Perché ritengo che, come citato anche nella eh, parte introduttiva di questo Consiglio, è una cosa importante. Quindi, diciamo, che è giusto che venga detta invece la come, come succede per le altre cose che tratta la Commissione del Allora, la Commissione del Centramento si riunita in data 10-18 settembre 2013 per discutere e deliberare in merito alla richiesta di parere pervenuta in data 16-8 2013 in parlato, dalla direzione di settore del servizio Presidente del Consiglio Comunale, avete come oggetto proposta di deliberazione di iniziativa popolare e c'è cioè, modifica gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 dello statuto, del, del statuto del Comune di Milano. Nella studente commissione, oltre alla lettura degli articoli modificati, si è originato un ampio dibattito che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comitato Proporzionato. Dal dibattito è emerso che lo Statuto del Comune di Milano, nell'attuale edizione degli articoli della proposta, Prevede già la possibilità per tutti gli eventi di diritto, di le proposte di iniziativa popolare, referendum di proposte popolari e di diritto, referendum di consultazione successiva di carattere revocativo. È stato evidenziato che l'articolo 100 dello Statuto del Comune di Milano consente il ricorso a certe procedure anche su scala nazionale. La normativa vigente, riconoscendo la produzione di istanze popolari, articolo 11 e 12, consentendo forme di censura delle delibere consigliari, articolo 30, la Lide non viene più dato un positivo incontro tra le burocrazie di governo e diritto alla partecipazione alle decisioni di in interesse collettivo. Inoltre, l'espressa previsione di forme partecipative, volenti, a cioè di scritti, anche nelle circoscrizioni. Non può che essere giudicata in conformità con gli orientamenti più inclini alla realizzazione del progetto di ciclamento amministrativo. L'unico limite che emergerebbe dall'attuale quadro istituzionale sarebbe la scarsa applicazione che gli strumenti di partecipazione previsti avuto fino ad ora. A riguardo delle modifiche proposte si è messo in evidenza che in assenza di un quorum di firme si potrebbe avviare una consultazione su qualsiasi argomento, anche se di scarso interesse o di in molto interesse per un gruppo rispetto di persone. Con l'assenza di un quorum per la validità della consultazione, basterebbe una minoranza esigua forma organizzata a produrre un nuovo diritto. Inoltre, l'impiegato di un quorum di un referendum abrogativo, al quale abbia partecipato uno scarso numero di elettori, potrebbe stravolgere la volontà della sovranità popolare espressa dall'assemblea elettiva. Allo stesso modo, ogni partito e un qualunque centro di potere avrebbe strumenti per paralizzare l'attività legislativa, arrogando fra sostanziale potere di veto e, se ritenendo un posto deliberativo, per sostituire le decisioni consigliate con una normazione alternativa presunibilmente antistetica nei confronti. Dunque, se lo spazio segnato dalla sostruzione a disposizione a disposizione di democrazia diretta, di non può essere in rompere l'equilibrio tra la rappresentanza e l'esercizio diretto della democrazia previsto in Costituzione potrebbe condurre alla concorrenza e al potenziale conflitto di volontà popolare e in definitiva all'incoppio alla pratica di decisione. Per quanto sul risposto, la Commissione del Centramento ha ritenuto a maggioranza di esprimere il parere negativo sulla proposta di quale finale approvare questo ecco io volevo concludere questo intervento con, con un piccolo ringraziamento e eh, oltre ai cittadini che hanno partecipato perché bisogna devono riconoscere e hanno esposto chiaramente e direttamente le, le loro idee e la loro proposta e volevo anche ringraziare i consiglieri che insieme a rispetto alla Commissione del Centramento magari a volte non partecipano come a me piacerebbe però in questa occasione ho visto dei visi nuovi che a volte non vedevo perché probabilmente eh, a parte non vorrei che fossero i paladini per la proposta però io ho notato che eh, in quell'occasione hanno dato un, un loro contributo fattivo ed eh, è per questo che ringrazio anche loro grazie Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Stiamo parlando di democrazia. La democrazia prevede il confronto. Speriamo che per la maggioranza di questo Consiglio di zona non sia la democrazia che non dà spiegazioni, come mostrato dal capogruppo indeguino in merito all'iniziativa di una festa, oppure alla democrazia procrastinante, come auspicata da Tucci, che se dobbiamo modificare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, allora dobbiamo modificare tutto lo Statuto Comunale. Stia tranquillo Presidente Tucci, gli articoli che hanno attinenza con la consultazione popolare saranno automaticamente adattati, è scritto nel dispositivo oppure, come auspicato dal capogruppo Melone, calteggiata dal mantenitore dello status quo esposto della democrazia partecipata, ben organizzata nei processi decisionali che coinvolgono il cittadino, lo informano e si dolgono perché è solo questione di applicazione, però non gli dà alcun potere decisionale e deliberativo oppure della democrazia confusionaria e confondente della Loconsolo. Ho risentito più volte il suo intervento in commissione, ma credo che lei sia convinta di cose che sulla proposta popolare non esistono, non ci sono. Le forze dell'attuale maggioranza dovrebbero essere quelle progressiste. Invece nei fatti si dimostrano degli estremi conservatori, per non parlare del PDL che la proposta neanche la vuole conoscere. E, oltre l'ineducazione mostrata dal consigliere che ha partecipato, tagliabue perché viene dal Movimento 5 Stelle. La relazione inizia poi, venendo a lungo con, oltre alla lettura degli articoli modificati, è un'inesattezza o è una bugia? Ebbene che il Consiglio sappia che non è assolutamente vero che siano stati letti i 5 articoli, ovvero l'11, 12, il 13, il 14 e il 15. Gli unici articoli letti in commissione sono stati l'articolo 11 e l'articolo 12 e presenterò una mozione, un emendamento dopo. Il consigliere Esposito durante la seconda seduta della commissione ci ha comunicato di aver preso visione dell'attuale normativa. Quindi siamo legati al consigliere Esposito che alla seconda seduta leggendo attentamente scopre che i referendum esistono adesso a comunale. Benvenuto consigliere Esposito. Vorrei sottolineare al Presidente Medolago, e mi corregga se sbaglio, che dal Comune è pervenuta la richiesta di parere, il Consiglio di zona deve dare un parere sulla proposta popolare, non sulla normativa esistente. Quello che ci ha appena letto è incentrata sulla normativa esistente. E l'unica osservazione che fa è che quella esistente non è applicata. Nulla che descriva la proposta. D'altronde, come fate a scrivere la proposta se ha analizzato soltanto due articoli sui cinque? Dopotutto è sotto gli occhi di tutti il nulla di quello che produce l'attuale normativa riguardo ai referendum. Qualcuno ne sa qualcosa di che fine hanno fatto i cinque referendum a cui abbiamo partecipato a maggio 2011? Ancora altre inesattezze, al quinto capoverso si dice in assenza di un quorum ragionevole di firme quello che ha appena letto lei, Presidente Medolardo, si potrebbe avviare una consultazione su qualsiasi argomento ma vi rendete conto cosa avete scritto? che manca un quorum per proporre un referendum ma che proposta avete letto? vi ricordo che la proposta propone la raccolta di 15.000 firme certificate nonché l'avvallo dei garanti e le firme devono essere raccolte in 120 giorni Minoranza esigua, si dice, ma organizzata. Sono assurde le considerazioni relative a gruppi di potere o gli esempi di ariacie e di scrematura di chi ha partecipazione popolare. Chi ha portato questo esempio nelle commissioni non ha compreso nulla della proposta. Quando si vota, si vota tutti. Tutti i cittadini sono chiamati a votare, non un'esigua minoranza. E tutti possono esprimere, anzi l'amministrazione, se contraria a tutto l'interesse a far sì che l'informazione sia adeguata ed efficiente poi si parla di paralizzare l'attività legislativa ma siamo in Parlamento o in Consiglio Comunale magari correggere con attività amministrativa sarebbe meglio quindi almeno correggiamo questa inesattezze. ed infine la chicca in cui si tira in ballo la Costituzione dicendo che gli istituti di democrazia diretta non possono essere compresi parlando di conflitto di volontà popolari e non citando ovviamente il comma 4 articolo 75 quando sappiamo benissimo che la sentenza di corte di cassazione la nuvisto vado a finire numero 372 del 2 dicembre 2004 e ovviamente non rileggo, per quanto riguarda i referendum preveristi negli statuti comunali non è applicabile l'articolo 75,4, quindi a livello locale l'applicazione del quorum decisa dai rappresentanti locali è una scelta politica, quindi non scriviamo, non ci nascondiamo dietro la Costituzione, perché non partecipano i cittadini, ve l'ho detto già prima, è normale, non hanno nessun potere, cosa partecipano a fare? Grazie Presidente, eh, parlo in momento a questa delibera a nome di sé perché eh, partecipo io alla Commissione dei Centramento e quindi il Capogruppo mi ha chiesto di farlo. Eh, io eh, penso che eh, tra le osservazioni fatte da, dal Consiglio della Terza ci sia in particolare una cosa che è assolutamente eh, ingiusta nei confronti di chi ha gestito la commissione del Presidente Mondorago e del Vicepresidente Borsi. La, eh, il testo infatti è stato inviato con largo anticipo eh, e sono state inviate numerose sollecitazioni e quindi eh, il fatto che ogni singolo articolo non sia stato letto in commissione ma che eh, l'espressione della contrarietà totale di questo Consiglio di zona nei confronti dei primi due articoli abbia reso inutile la continuazione della lettura degli articoli seguenti è semplicemente un discorso di buona gestione dei conti del Consiglio di zona nel senso che... Essendo la contrarietà totale dei primi due articoli, eh, se essendo stata espressa la contrarietà totale dei primi due articoli, si rendeva assolutamente inutile il proseguo in una terza commissione. Questo vale sempre e comunque per qualunque cosa, nel senso che se eh, le basi vengono contestate è inutile scegliere nel particolare. Quanto all'analisi vi assicuro che è stata fatta in modo approfondito da ciascuno di noi. Non solo le due commissioni, perché ho sentito che queste sono state caratterizzate da mancanza di serietà, non mi è assolutamente parso. Ma a livello anche cittadino, noi consiglieri per esempio di SEL, che immagino l'abbiamo fatto anche quelli delle altre forze politiche, ci siamo confrontati sulla mailing list che riunisce tutti i consiglieri di zona di SEL delle nove zone e abbiamo espresso pareri effettivamente diversificati a secondo delle varie zone. Pareri diversificati eh, che sono stati anche sottoposti all'attenzione dei nostri consigli comunali e dei nostri eh, referenti dei circoli delle singole zone. Alla fine abbiamo concluso quello che abbiamo eh, detto in commissione e l'abbiamo continuamente ribadito nel tempo e cioè che ci sembra assolutamente il contrario di ciò che si vuole ottenere se la, ciò che si vuole ottenere è la maggiore partecipazione togliere il cuore, e chiaramente nel caso della relazione ci ho raccuso, non mi intendevo dire il quorum, eh, il, firme, il quorum di firma, il quorum di partecipanti al voto, togliere il quorum non invoglia i promotori di un eh, referendum ad ottenere il massimo della partecipazione e d'altro canto eh, significa che la città Abbiamo sentito i chiari esempi di San Candido e, e di altre città dove c'è il, il, stato introdotto eh, il referendum in assenza di quorum. Io non credo che Milano possa eh, invece farsi dettare l'agenda da delle iniziative importanti su cui legiferare da piccoli gruppi di cittadini che potrebbero un mese far approvare una cosa, un mese dopo con il referendum abrogativo farla approvare naturalmente non loro stesso ma il gruppo contrapposto un, e soprattutto imporre che senza alcuna mediazione da parte del Consiglio Comunale il eh, testo uscito dal referendum debba essere applicato nel la... banato. Eh, mi interrompo perché il mio tempo è e conclusione non sono solita andare fuori tempo, queste sono in sostanza le principali ragioni per cui abbiamo deciso di dare parere negativo in piena consapevolezza a, questi, a questa dedita. Cioè abbiamo deciso di votare a favore della relazione del Presidente dell'Ordine. Grazie. Presidente Sino? Sì, grazie. No, io vorrei semplicemente fare le mie osservazioni forse un po' più generali alla questione della democrazia diretta e alla partecipazione dei cittadini alla democrazia secondo me eh, siamo di fronte al diciamo, su come si intende trovarsi discutere, parlare e fare eh, politica perché in realtà eh, noi siamo qui in rappresentanza di molti cittadini che ci hanno votato. Anche noi siamo un pezzo di questo, questo palo che è la democrazia. Non, non siamo un piano differente da quello a cui eh, i proponenti vorrebbero arrivare. La questione è che eh, ci sono degli equilibri delle regole che devono essere mantenuti. Poi possiamo discutere eh, di qual è il, il numero dell'equilibrio che rappresenta l'equilibrio, il numero corretto. Però eh, la democrazia è fatta di regole. E una delle regole, eh, secondo me, di quelle che sono le, le mutazioni, è stabilire, stabilire a priori quali sono i numeri che contano ovviamente, non quelli che, che possono contare, ma quelli che contano. I numeri che contano, in questo caso, sono la verità, la decisione che ha preso il comune di Milano facendo lo Statuto di stabilire un quorum per il referendum, che è un quorum differente da quello dei registratari. Ogni comune sceglie il suo quorum. Qui abbiamo nel nostro Statuto due opzioni. A seconda della, della situazione abbiamo un quorum del 30% dei costanti in diritto e del 40% che sono già, a mio parere, eh, dei quorum abbastanza diciamo così, eh, tagliati, ovviamente. In realtà, eh, adesso forse è anche un argomento forse troppo, diciamo così, eh, tecnico, ma il referendum provocativo. No? ha ah, delle caratteristiche tali per cui necessita di avere un buon manto per evitare proprio che eh, una minoranza possa quando è, è molto, molto ben organizzata eh, far sì che eh, faccia vedere meno il dispositivo di legge una legge un regolamento perché sappiamo benissimo che diciamo così, la partecipazione attiva dei cittadini in una, in una democrazia moderna non è, eh, come si dice, sempre attenta. Per cui può darsi che, come è capitato nella storia dei referendum, di quelli educativi nazionali, ci sono dei momenti storici in cui c'è un'affluenza elevata per tutta una serie di motivi e delle volte in cui l'affluenza è scarsa. Vuoi perché i mass media non hanno poi perché i partiti principali non hanno fatto pubblicità e così via. Ma proprio per questo, c'è una garanzia della democrazia il fatto che ci sia un cuore. Non è un limite alla democrazia, anzi, poi evidentemente eh, ci sono diciamo, modi differenti di definire la democrazia diretta. Mi sembra che alcuni cittadini abbiano esatto delle esperienze. In, eh, in su Tirolo, eh, ma eh, in realtà, se vogliamo, ci sono delle specie molto, molto più diciamo, proventi in, in altre, cioè, diciamo, qui vicino in Svizzera ci sono dei cartoni ancora un paio ne sono rimasti. L'Arkens Esterno no? giusto per fare un esempio. Che eh, prevede che ogni una volta all'anno, aprile, l'ultima domenica di aprile, si uniscono in questa assemblea uh, generale tutti i cittadini del, del, del semicantone per decidere per l'alzata di mano eh, l'ordine del giorno di quell'anno. È evidente che è una forma primitiva di democrazia diretta, no? è una forma che è in via di, eh, dice, di estinzione, perché anche altri cantoni l'hanno sentita, per carità. È una cosa che può funzionare nella penzel che ha 16.000 abitanti successivamente come cantone, come due semi cantone, se dovete o l'interno, è finito. quindi è evidente che si può prendere spunto da, da eh, esperienze di questo tipo, magari non solo questo, ma in genere di questo tipo. Però è evidente che in una società complessa e articolata come la nostra abbiamo bisogno di regole per la democrazia che funziona. In questi giorni abbiamo visto quanto funzionano alcune regole che dovrebbero essere chiare, a maggior ragione non mi sembra il caso di eh, togliere alcuni elementi di garanzia per tutti noi, perché se c'è un elemento di garanzia, beh, in questo momento magari apparentemente non è per me, ma potrebbe essere un domani, per cui togliere questi elementi può essere... Apparentemente è una forma di eh, aumento della democrazia, ma alla fine può dimostrarsi poi una mancanza di regole che quando poi non servono, eh, non ci sono per difendere i diritti. Quindi viene eh, di essere stato e del subito su tutto. Grazie. Grazie, consigliere. Tra i due Siccome mi hanno detto che sono stato maleducato educato, voglio essere presentato anche stasera e allora io avevo detto al presidente Melomaco che se l'avesse riportato in eh, commissione lo avrei denunciato perché portava in nulla e cioè è un giudizio su ciò che stiamo discutendo stasera ma su che cosa stiamo discutendo è una cosa io ermice lì Sto dicendo qualcosa di diverso. O aggiungo qualcosa rispetto a quanti hanno già detto cosa che io, questo sera condivido di ogni cosa. Sono 15.000 le figure che devono essere presentate per le referenze Oppure come se 15.000 fosse un numero... Bello... 15.000. Ecco. A Milano rappresentano 0,12%. Ma non so Ma la matematica. Non solo, ma matematica. 0,12% ma dove l'hai calcolato calcolo e poi dica eh, eh. se attivano, io credo, poi buttiamoli fuori buttiamoli fuori sono assolutamente ragione oh. l'altra cosa, cosa è che al di là di una piccolissima percentuale per, per arrivare al referendum dice senza fuori quello che la parte che prende fuori diceva un mio vecchio prete dell'oratorio che l'inferno è spiegato di buone intenzioni e ciò che ha detto Sini è esattamente questa roba. Provate a pensare a una banda di delinquenti organizzata, magari ma si, che fonda un pacchetto perché non riescono a muovere un pacchetto per fare un referendum. E quindi, no, perché poi c'è un'altra cosa che non è stata ancora detta questa sera. E cioè, che ciò che, cioè, che chi, chi dice, il, il dispositivo che dice, è immediatamente eh, come se fosse la prima approvata dal Consiglio. Ma passiamo veramente fuori dalla psicologica. E, e, e quindi, ma spiegami, spiegami di che cosa stiamo parlando? Non sono stato, credo, mai, eh, e se magari sono stato l'altra volta non ricordo in parte magari ho mandato a fare un giro insomma, no? Ah, mi cosa si stessi? Non l'amministrazione Gli sospetti che sono stati trattati il primo è quello eh, del rapporto tra eh, numero di richiedenti e residenti. Uh, attualmente, nel nostro tutto c'è una percentuale che garantisce un certo rapporto. Eh, mi, è eh, mi è stato detto che a, a San Caldo, eh, ma è una delibera che stiamo discutendo. Eh? Non la, proposta... Che... la proposta popolare, dovevamo eh, discuterla in commissione. Ho, ho, ho dal, dal movimento che fa questa richiesta a Pampa, la richiesta è che siano 5.000 abitanti a fare la richiesta su un totale di 177.000 residenti a Parma. allora se dobbiamo fare uh, un, una normativa che riguarda uh, i comuni cerchiamo di avere un minimo di uh, attenzione a quelli che sono residenti, quelli che sono i richiedenti ma al di là di questo, che ogni comune è titolo di legge, secondo me l'attenzione al numero dei pubblicazioni e alle elezioni al cuore sono uno strumento di democrazia. Anche se io appartengo a un gruppo politico che rappresenta una minoranza come posizioni presenti nel paese, perché in realtà hanno una posizione che è minoritaria tenendo conto che non posso imporre quella che è la mia visione di alcuni temi a una maggioranza di persone che riguarda di esprimersi di non esprimersi come succede anche nelle, nelle, nelle ritornate elettorali e quindi anche per, per il referendum di fatto che le persone non si esprimano, non esprimono una disaffezione nei confronti della politica cioè ne avviene delle quindi questa va garantita come libertà per i cittadini ma comunque nel momento in cui uno esprime un disinteresse è come se esprimesse un parere negativo o di fatto al rispetto a questo e questa è una libertà che va garantita per tutti per il dissenso in qualunque momento in cui si è un ma momento per cui il motivo per cui non ci sono d'accordo con questa proposta è perché sostiene un modo diverso di organizzazione della, della vita civile all'interno della città e del modo di eh, gestire eh, la, la macchina amministrativa. Io ritengo che eh, quando eh, si vuole trasformare la città, si vogliono gestire l'amministrazione della città, ci siamo iniziati si bisogno di un mandato e all'interno di questo mandato ci sono dei tempi che lo vediamo, ce cioè lo mettiamo quotidianamente, i tempi di attuazione delle nostre proposte, delle delibere, del programma.